Eccoci qui, abbiamo iniziato a percorrere le 5 miglia della costa nord della Scozia partendo da Loch Ness e seguendo le tappe principali previste da questo percorso. Giunti a sera, ieri abbiamo deciso di sostare a Kyle of Tong, dove abbiamo cenato e dormito. Oggi ci aspettano altre miglia e altre meraviglie, seguiteci e scopritele con noi! La prima tappa del percorso di oggi è l'Occariball, un lago di 16 km e il più profondo della Gran Bretagna. Le navi della Royal Navy lo hanno utilizzato come ancoraggio sicuro e riparo per gran parte del XX secolo. La caratteristica più intrigante e attraente del lago è Arniki, una collinetta collegata alla sponda orientale da una lingua di sabbia e ghiaia. Un tempo era il capolinea dei traghetti che attraversavano il lago. Argonichi è noto anche per i quattro grandi forni di calce costruiti nel 1870. Una deliziosa casetta, la Ferry House, fungeva da casa dei custodi dei traghetti e sopra la porta è ancora visibile in parte lo stemma della famiglia Sutherland Stafford alla quale apparteneva l'intera proprietà. Oggi è anche considerata come rifugio dei viandanti. E voi? vivrete in una casa così? Ti è piaciuto questo posto? Sì, tantissimo. Ho trovato la casa dei miei sogni. <ride> Magari. <ride> Voglio vivere lì. E guardando il cielo, come spesso mi capita, penso a te papà. Spero tu mi possa guardare da lassù. Alla Scozia alle Hawaii! Scherzavo! Questa è la fantastica spiaggia di Siam Bain, situata sotto una montagna alta circa 383 metri. Un ripido pendio erboso dà accesso a questo tratto meraviglioso e paradisiaco. È una delle mete più mozzafiato delle 500 miglia. Infatti molti si accampano con le tende per godere del relax e della bellezza che offre questo tratto di costa scozzese. Sì, con 20 gradi sotto zero mai Beach, però è molto bello è bellissimo non ho resistito a non mettere i piedi nell'acqua perché così non ho capito mai l'acqua è congelatissima ma è bello lo stesso la sabbia è io invece ad aggiungere che con la scusa me li sono lavati <ride> perché viaggiando in macchina non è facile L'estremo nord-ovest della Scozia presenta uno dei paesaggi più antichi e unici d'Europa. I massi posati sulla cima di questa collinetta non sono sempre stati lì, un tempo giacevano molte miglia più a sud-est. Circa 25.000 anni fa questa zona era ricoperta da uno spesso strato di ghiaccio che si muoveva lentamente e ghiaccio ha scavato e raccolto massi mentre si muoveva. Circa 15.000 anni fa il clima ha iniziato a scaldarsi molto rapidamente e la calotta glaciale si è sciolta, lasciando i massi nelle posizioni in cui li vediamo oggi. I geologi si riferiscono a questi massi lasciati cadere dal ghiaccio come erratici glaciali. Studiarli può dirci in che direzione si stava muovendo il ghiaccio e quanto lontano ha viaggiato. Gli erratici trovati in alto sui penni delle montagne dimostrano che i ghiacciai potrebbero trasportare grandi rocce anche in salita. Noi in questo meraviglioso e silenzioso paesaggio abbiamo deciso di fare una pausa. Pausa pranzo, tortellini, canzone salmutti. Buon appetito. Poi continuiamo, vediamo cosa c'è da scoprire. ¡Ay, fama! ¡A <laughs> ah, fama! ¡Buen apetito! Siamo giunti all'ultima tappa delle 500 miglia. Ullapool è un villaggio e porto della Scozia settentrionale, ma è anche una meta turistica. Nonostante non sia un grande villaggio, ha comunque una solida reputazione come centro per la musica, le arti e lo spettacolo. Ospita ogni anno diversi festival, tra i quali l'Ullapool Book Festival che si svolge a maggio e l'Ulabor Guitar Festival che si svolge ad ottobre attirando artisti da ogni parte del mondo ammiriamo quest'ultimo paesino con il cuore ancora pieno di memorie e sentimenti irripetibili e indelebili è un'ultima tappa del nostro giro in Scozia ma non l'ultima del nostro viaggio ci è dispiaciuto andare via da posti come Kyle of Tongue e Sienna Bain Beach, perché non immaginavamo di poter trovare posti così belli e incontaminati, dove per un attimo ci siamo sentiti leggeri, spensierati e puri, lontano dal mondo frenetico. Abbiamo compreso ancora di più che questo nostro on one life trip deve essere il nostro nuovo stile di vita, perché la vita è una sola e non va sprecata.